Anticipazioni Grande Fratello Vip, chi esce trato non, Corinne Clary e Aida. Il pronostico. Anticipazioni Grande Fratello Vip, chi lascerà la casa trato non, Corinne Clary e Aida. Il pronostico. E tutto apparecchiato per un'altra tesissima puntata del Grande Fratello Vip. Ma chi sarà a lasciare la casa più spiata d'Italia stasera? I tre nominati, in ordine alfabetico, sono, Aida Espica, Corinne Cleri e Raffaello Tonnon. Cerchiamo di capire chi è il principale candidato ad abbandonare anzitempo il reality. Non prima però di anticipare un'altra novità a cui potrebbero assistere i telespettatori nella puntata imminente, una seconda eliminazione. Motivo? Nell'appuntamento precedente c'erano in scaletta due eliminazioni. In corso d'opera il percorso del programma è stato modificato e si è visto un solo un abbandono. Così non è da escludere che il doppio addio si verifichi stasera, con modalità ignote. Torniamo ora al pronostico. Corinne Clery la principale candidata a lasciare la casa del GFB. Aida e Tonon in vantaggio. La principale candidata a salutare il GFV Pecorin e Clary. Difficile infatti pensare che Aida e Tonon possano avere la peggio nei confronti dell'attrice. La yespica è già reduce da un paio di nominati a vincenti, un risultato che spinge a pensare che nelle urne del televoto goda di un buon successo. Ma che è di più. La relazione pericolosa accennata negli ultimi giorni con Jeremias Rodriguez sta stuzzicando non poco la curiosità dei fan e sarebbe un peccato non vedere come potrebbe finire tra i due sudamericani. Per quanto riguarda tonon il discorso è diverso. Sbarcato nella casa assieme alla francese si è subito imposto grazie a un profilo da reality, simpatico al punto giusto, a tratti spassosamente leggero a tratti profondamente acuto. Inoltre, alimenta il gioco con una personalità spiccata e definita. Corinne, invece, seppur ha subito interagito con i nuovi inquilini. Pare avere una marcia in meno. Corinne Clary, grande fratello VIP, il ruolo nel reality. Corinne Clary, dopo aver acceso i riflettori su di sé per l'alterco con Serena Grandi, si è posizionata all'interno del gioco in una posizione di semi-ombra. Vale a dire che la sua presenza pare non aggiungere quel qualcosa in più che invece un profilo come quello di non sa dare. E la espica da quel qualcosa in più? Difficile dirlo, perché la venezuelana ha sì un basso profilo, ma per lei, a quanto pare, le urne del televoto riservano positivi misteri. Per questo è la figura che in teoria può dormire sogni più tranquilli. La sfida vera per stasera sembra essere quella tra la Clary e Tonon, con questultimo che parte in vantaggio dai blocchi. Ma attenzione, i colpi di scena non sono per nulla da escludere.